No, non è a giusto, non non non c'è, No, non è questo giusto. No, non, no. non, D, non è questo giusto. No, non è questo giusto. No, se io non ho il parere, a me il Comune, l'architetto Domei, la, il dirigente Cocuzza, non mi firmano nessuna concessione. Allora, questa situazione sì. Perché a chi sì e a chi no? Oh. no un solo l'architetto Domei è facoltà. Buonasera a tutti. No, eh, volevo aggiungere que, mh, a suffragio di quello che sta dicendo appunto eh, Montesi. Montesi. Il discorso della via, della valutazione di impatto ambientale, è un documento che redige il eh, professionista che presenta la pratica, quindi non titolato a, ad esprimere un parere, per assoggettabilità del, dell'opera dell rispetto al territorio. Io mi auguro che quest'opera abbia tenuto conto no. che quella è una zona che accanto prima c'era una fonte di acqua minerale e questi, questi serbatoi dovranno essere messi sottoterra, che quella zona dovrà essere deputata a un ampliamento della pontina, quindi la pontina lì ci si avvicinerà, quindi la pericolosità sarà un altro aspetto che fa parte dell'aspetto del, ambientale. E, e, ne va la sicurezza dei cittadini e che quella zona è inserita in una, un aspetto dell'ampliamento delle aree eh, eh, del, del consorzio eh, industriale ASI ah, sì, e quindi significa che quella zona dovrebbe essere riputata a inserire nuovi insediamenti industriali nel suo perimetro, quindi nella fascia dei 500 metri di assoluto rispetto che una opera come questa avrebbe secondo me questa per il territorio credo che per un territorio che ha un, un indirizzo turistico ricettivo è come mettere un negozio di porchetta fuori a una sinagoga perché non riesco, non riesco proprio a capire cosa ne faccia una cosa di questo tipo grazie al consigliere Corzo eh, consigliere Lugavici Consigliere di Dice facoltà Sì, e poi insomma, eh, il tecnico domani Grazie Presidente, eh. ma io stavo leggendo qui i pareri ambientali che ne parlavate tanto, a parte che non sembra definitivo che abbia il parere ambientale perché ah, non ce l'ha è stato sì, richiesto, sì. richiesto, di fatto non ce l'ha ma la cosa grave è che spurciando così i giornaletti andiamo a vedere, io già avevo visto l'opera che è stata fatta la Fiamma 2000 sull'itorale di Olbia bellissima, invece poi mo guardavamo, no? dice il sindaco di Olbia nella conferenza stampa di fine, di fine anno no? dava l'annuncio che eh, la società Fiamma 2000 no? con questa operazione investe diversi milioni di euro destinati all'asfalto e al miglioramento delle strade allora la povertà di questo Consiglio Comunale in questi anni la miseria che avete avuto no? dove Luca Franco si è dovuto ammazzare e farete quattro pali dentro al campo sportivo addirittura dentro al recinto neanche fuori hanno verniciato i spogliatoi di rosa antico questo è quello che abbiamo ottenuto noi da questa società questo è quello che abbiamo ottenuto quindi immaginate gli altri dopo che hanno fatto un litorale che splende noi invece qua ci dobbiamo la nave che sta lì a scaracciare ora co, con ehm, come si chiama quello che ha la Reggia? il, eh, il rimorchiatore che la deve tenere ferma perché sennò non biffer tubo cioè questa è la miseria che ha questa amministrazione e quando io dico che deve ripassare tutto al Consiglio Comune è per questo che lo dico, che bisogna dare risposte vere e certe alla gente noi che vengono qua a piacci per culo no? a rimettere un altro 60 di cubi ma può essere una cosa del genere e ottenere che? lo sviluppo del litorale dove vediamo la barca che la devono reggere perché non sta fermo, perché Scaroccia a un chilometro e mezzo dentro mare ma di che stiamo a parlare? e per questo mi interesserò personalmente attraverso, attraverso i nostri deputati che stanno lì apposta di fare un'interrogazione parlamentare sul qua, che riguarda la situazione qua ambientale e riguarda tutta questa questione perché non è chiara perché leggendo così, c'è un parere a discapito di... forse c'è addirittura leggendo le parole del Ministero dell'Ambiente, credo che già quella boa che stia lì non sia più a norma. Perché noi artisti siamo famosi per i sole che ci fanno, non per le cose buone. Quindi se quella cosa l'hanno messa nel 2002, tranquilli che con la legge del 2006 che vedo modificata, già quella boa non è a norma, già ci hanno messa scaduta questo è quello che manca a, questa, a questo paese che si, arriviamo sempre secondi, sempre scaduti. quindi bisogna andare a verificare andare a verificare personalmente questa cosa perché anche l'indirizzo che dà l'ufficio è normale che dà un indirizzo in base a quello che, dice, che dicono i ministeri uffici presupposti, no, quelli superiori ma quando vediamo che il parere ambientale ha già da due anni che non riesce a dare un parere perché ha, già hanno modificato due volte loro il progetto quindi non è chiara questa cosa e quindi Presidente mi farò carico personalmente di fare un'interrogazione parlamentare inerente a questa questione specifica. Grazie. Grazie al consigliere Ludovici, sì, l'architetto Comunese voleva rispondere. Allora buonasera. Eh, per rispondere all'interrogazione di, di Alberto Montesi eh, io ritengo che, che prassi Alberto che se c'è l'intervento edilizio e c'è un'area vincolata e quindi l'intervento edilizio sta dentro un'area vincolata non si transige, lì c'è bisogno del nulla osta paesaggistico probabilmente, e io dai, dalle carte che abbiamo avuto a disposizione le aree che sono oggetto di ampliamento, quindi quelle intorno all'insediamento esistente c'è un fosso che sta a più di 150 metri però, quindi il vincolo non dovrebbe ricadere dentro le aree. Adesso non mi ricordo, c'è un documento nella, docu nella documentazione agli atti del 15 maggio recentemente che è quella della valutazione impatto ambientale, lì ci sono le riportate le cartografie di PTPR, quelle non l'ho viste però per quanto riguarda la, la risposta che devo dare al Consiglio Comunale, eh, però mi sembra che sta fuori quindi se sta fuori non c'è assolutamente necessità di un lavo sta partita gentilmente che su... le... si può avere un po' di silenzio grazie mi dispiace che non è così preparato l'architetto di mei è così solerte a dare sempre i vincoli presenti sul territorio in questo caso una cosa così importante lei adesso dovrebbe andarla a vedere ma mi sembra strano eh? grazie eh, voglio posto, sta la allora, ci sono altri interventi non ci sono altri interventi sì Acquarelli ne ha fatto sì, grazie presidente ma a me sembra, insomma, qui eh, che non è che ci sia solo una cosa non chiara, è iniziare da, dal leader no, che è stato svolto nella richiesta della conferenza dei servizi, nella richiesta di una serie di cose. Quindi, secondo me, c'è la, la possibilità, come diceva giustamente, il capogruppo... Del... scusi, gentilmente, chi deve parlare può uscire anche fuori uguale, no, devo eh? chiudere porte Grazie. Massimiliano eh, eh, se... sì. Sì. quindi dicevo, eh, come diceva poc'anzi il capogruppo Ludovici eh, perché insomma qui c'è più di qualche non ricordo più di, di qualche non lo so forse sì, forse no questa, tutta questa situazione che si è ridotta che si all'ultimo all no all giorno, all'ultimo minuto qui insomma noi come già ho detto prima eh, stiamo parlando di una cosa seria stiamo parlando di una cosa seria qui eh, c'è eh, questo tubo che passa nel fosso dove insomma, mi sembra strano a me che, eh, no strano comunque mi arriva questa cosa no, del, del parere del ministero per quanto riguarda i vincoli no? perché eh, poi in realtà si può fare come giustamente dice il, eh, il, te, il eh, funzionario Bardi si possono, si possono rilasciare appunto questo tipo di autorizzazioni in zone agricole ma noi sappiamo bene che eh, è vero che la Fiamma 2000 il sito in se stesso diciamo, rimane un po' isolato ma in questi ultimi dieci anni non più nemmeno lì dove, dove sta ma comunque passa un tubo che attraversa e per lungo il territorio passa vicino alle scuole passa vicino alla Rocca quindi al paese proprio di Ardea e, e, e tutta una serie di cose quindi secondo me c'è la possibilità di trovare un cavillo per respingere questa bomba atomica sul nostro territorio quindi attiviamoci tutti come già lo stiamo facendo questo insomma è proprio dedico poi a, a già da, da stasera no, consigliere Ludovici a lavorare su questa situazione in modo che questi signori se ritornino nel loro stabilimento in via Pontina Vecchia grazie grazie al eh, capogruppo della VDL Acquarelli ci sono altri interventi Vicepresidente ha la parola. grazie Presidente ma io ho ascoltato tutti gli interventi quindi in linea di massima ho capito che siamo all'unanimità contrari a questa, se non all'opera, quantomeno all'arroganza che si è prospettata nei confronti del, dell'amministrazione comunale. Allora io dall'ordine del giorno non si evince quello che dovremmo fare, perché in particolar modo noi abbiamo aperto una discussione, ma di fatto non, dovremmo prendere nessuna non possiamo prendere nessuna decisione e così. Non è, Secondo me l'atto la, che dobbiamo fare immediatamente è un, una mozione o trasformarla appunto dell'ordine del giorno, o una mozione de, di contrarietà a questo, a questo punto all'ordine del giorno e trasmetterlo agli enti che fino adesso hanno in qualche misura da, dato pareri, ma secondo me non è metterci malignità, ma sapendo come funziona Tardia e come ha funzionato fino ad essa tardia. Probabilmente, e non voglio incolpare nessuno dei presenti, ma probabilmente qualcuno agli enti superiori gli aveva dato garanzia che questo si potesse fare, perché io non credo che, che eh, si, si mettano intorno a un tavolo senza avere in qualche misura consultato prima l'ente comunale. Adesso. Non entro nei meriti tecnici se manca questa autorizzazione o c'è o, o non ce n'è bisogno come diceva l'architetto Tomei, non entro nei meriti perché poi questo sarà gli uffici che se ne dovranno occupare, ha ragione, a ragione Bardi quando dice che la prima istanza sono sui terreni agricoli perché così dovrebbe essere, perché è lontano dal, dagli insediamenti abitativi, però. Se esiste questo Consiglio Comunale ha il potere di dire ni, no, no o oh sì, ni. E quindi se hanno tolto la, la, la possibilità anche al Consiglio Comunale di poter dire la sua nel proprio territorio, viene nulla la nostra presenza in questo Consiglio Comunale. Allora, la decisione del Consiglio Comunale è quella del futuro del, del territorio. Lo diceva il capogruppo, ad Olbia non solo hanno rivisto il contratto finale, ma hanno costruito il lungomare, hanno investito dei soldini. Adesso, a fronte di quello che è successo, era quello che dicevo prima, magari accalorandomi anche forse troppo, però a fronte di quello che è successo, uno, il cittadino di Ardi e soprattutto noi consiglieri comunali, l'abbiamo recepito come un'arroganza che non ha avuto precedenti perché lo ricordo, l'ho detto prima io e lo rivendicavo in quanto io e l'allora consigliere comunale Roviglioni forse passando anche un pochino da scemi ma ci incatenammo per protesta alla foce dell'Incastro ed il centore c'è la fotografia, poi ve la fornisce oh. detto questo la contrarietà in quel momento è stata resa vana dal fatto che la Fiamma 2000 fece una proposta che a nostro avviso in quel momento in tutta, da parte di tutta la minoranza era talmente lieve nei confronti dell'impatto che veniva a creare al, al nostro territorio che secondo me andava messa altra carne sul fuoco perché io non ritengo di, di, di dover spendere il mio territorio soltanto perché mi verniciano dupali dell'illuminazione al campo sportivo, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando? Cioè se io vi invito a vedere, entrate, basta entrare nelle, in qualsiasi sito e verificare quello che hanno fatto, non soltanto la Fiamma 2000, ma le società che comunque hanno in qualche misura creato dei, dei disagi, e voi parlate soltanto della pericolosità e qualcuno poi ci spiegherà che non c'è la pericolosità, ma l'impatto non è soltanto sulla pericolosità e quando e, e, gli immobili che hanno il deprezzamento e il vincolo finale che è stato messo in quel territorio lì, che siamo stati costretti anche a pensare a, un a spostare il porto in un altro canale perché inizialmente ci spiegavano ma no, ma non succede niente, il porto possiamo farlo poi successivamente ci hanno spiegato è meglio di no quindi io credo che tutti questi disagi vadano messi a conto vanno messi in conto ma non perché lo diciamo noi della minoranza e voi della la maggioranza dovete dire un'altra cosa lo dobbiamo mettere in conto perché siamo consiglieri comunali di questo territorio e se non, fa, non riusciamo a fare questo non siamo difensori comunque del nostro territorio allora poiché tutti siamo sulla stessa linea io Presidente non so se adesso l'atto la, la, migliore che da fare è Presentare una mozione in questo Consiglio Comunale e votare la contrarietà a questo, a questo tipo di, di arroganza che è stata perpetrata nei nostri confronti e trasmetterla agli enti, ma fino anche, fin anche arrivare agli enti superiori ma io non, non direi di, di, di scrivere soltanto ai ministeri che si sono interessati alla conferenza dei servizi qua bisogna in, in fare intervenire il prefetto su questo ma non perché dobbiamo lamentare qualche cosa è perché secondo me c'è stato un superamento della logica istituzionale qui non hanno tenuto conto di quello che è lo sviluppo futuro del territorio e quello che aveva in mente l'amministrazione l'accaloramento che ho avuto prima caro consigliere Iago Angeli è, è, è il fatto semplice che uno dice se non c'hai programmazione allora è giusto che ci pensano altri, altri enti ma se qui tutti siete intervenuti contro, contro questo tipo di, di opera significa che avete in mente un altro tipo di sistema allora o lo pensiamo e se abbiamo un programma una cosa diversa bisogna spiegarglielo ai ministeri guardate noi non vogliamo questo tipo di opera perché abbiamo in mente di fare ardia la città a misura di turismo o la città a misura di un'altra cosa ma dobbiamo spiegarglielo e probabilmente non, non, non ci ascoltano perché queste cose noi non le diciamo allora ripeto con tutto il, il rispetto che dobbiamo a una società che qui ha portato il lavoro nei, nei tempi dove e va riconosciuto, l'abbiamo sempre riconosciuto c'è uno stabilimento che comunque ha dato da vivere a tante famiglie questo va detto però va considerato anche il territorio Va considerato quell'arroganza che secondo me, proprio per questo dicevo prima, che bisogna individuare chi ha permesso. Perché se è vero quello che hanno messo su carta, i sconti sulla, sul GPL da, da fornire nelle abitazioni, tutte le opere che dovevano fare, e se qualcuno ha fatto spallucce, ha fatto finta di niente, e parlo dell'amministrazione comunale, va individuato il responsabile. Perché è facile rialzare di il dito e dire: Ma adesso ne hanno fatto, ma qualcuno doveva prendere per le orecchie la fiamma 2000, di, oh. E eh, non dovevi mica verniciare soltanto due lampioni, qua dovevi cambiare pure i mattonelle, un'altra cosa, no? E probabilmente siamo stati anche lievi sul chiedere. Perché io, leggendo adesso su, questi, su Google quello che è avvenuto ad Orbia, io, non da consigliere comunale, da consigliere comunale, no, ma da cittadino, sono offeso. Sono offeso perché loro lì fanno la medesima opera e fanno delle operazioni faraoniche a favore del comune e qui me la me, me vernici due lampioni e no, allora o ci rimettiamo a tavolino e ci fate spiegare se no i ministeri che hanno tanto a cuore questa, questa situazione venissero loro e ci forniscono il, eh, i finanziamenti per farle noi grazie grazie al consigliere Abbale, al consigliere Iotti nella facoltà grazie Presidente io uh, sono d'accordo, però io sinceramente chiederei il rimborso per il pregresso e un no secco per l'ampliamento non un ni e quindi per il pregresso come diceva giustamente il consigliere Fanco da Presidente della Commissione ambiente, quando, quando è stato, sono stati portati tutti gli atti e le convenzioni fatte in passato quello dobbiamo intanto chiedere di, di, chiedere di rimborso per quanto riguarda invece la mozione o l'ordine del giorno va bene possiamo farla però come dicevo prima e forse mh, mi sono spiegato male eh, noi abbiamo la possibilità eh, che ci dà la legge ai sensi dell'articolo 20,3 eh, del decreto ministro legislativo 152 del 2006 di produrre delle osservazioni entro 45 giorni dalla, dalla pubblicazione all'albo la pubblicazione credo sia avvenuta il 18 di maggio quindi non dobbiamo perdere tempo per presentare le osservazioni sia sull'impatto ambientale che sulla sicurezza quindi va bene la mozione va bene l'ordine del giorno va bene qualunque cosa ma non perdiamo tempo e rispetto a tutto quello che ci siamo detti a tutte le soluzioni che abbiamo trovato anche grazie al consigliere Montesi ai consigliere di opposizione e a tutti quanti al capogruppo, a tutti quelli che sono intervenuti riassumiamo queste motivazioni e presentiamo delle motivazioni serie per, per le quali noi siamo in completo disaccordo con questo ampliamento grazie grazie al consigliere Iotti. se ci sono altri interventi allora, non ci sono altri interventi, io vorrei intervenire anch'io, fare una proposta di, di chiusura. Allora, io alla, convocazione, alla richiesta di convocazione dei consiglieri ho, come mi avete sgridato, convocato subito il Consiglio Comunale e ho comunicato subito al responsabile della Commissione della Conferenza dei Servizi, la Dottoressa Berzaghi, la convocazione del Consiglio Comunale e l'oggetto da discutere in Consiglio Comunale, richiedendo anche il verbale della Commissione stessa. A questo verbale la Dottoressa ha legato una nota in cui spiegava quello che era avvenuto che ho messo nelle cartelline dei, dei capigruppo, in cui emergeva quello che ha detto il Consigliere Diotti e in queste parole si trasmette inoltre la nota numero eh, del 16 maggio con la quale il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha ribadito la necessità che la società Fiamma 2000 rappresenti istanza di assoggettabilità alla procedura via. Perciò chiede questo per ritornare in conferenza di servizi. Allora, sentite un po' i ragionamenti di tutti i consiglieri che si sono in linea massima espressi tutti e nessuno di noi ce l'ha con la società Fiamma 2000 perché comunque mi sembra di capire e so che è un'azienda che sta sul territorio è un'azienda che ha cresciuto e ha mantenuto parecchie famiglie del territorio, perciò nulla osta alla crescita di una società del territorio consapevoli che ci sono 45, io ce ne metto 30 giorni per stare più stretti abbiamo un tempo comunque un po' un margine un po' di 30 giorni, perciò che ci permette di discutere diciamo che siamo in democrazia perciò io riterrei anche di invitare, perché di fatto una cosa va detta, oggi qui ci deve essere il sindaco, il capo dell'amministrazione a spiegarci qual era il motivo perché aveva mandato il suo vice sindaco a dare parere favorevole, allora perciò su queste basi e calcolando che mercoledì e giovedì prossimo io domani convocherò il Consiglio come è già concordato con i capi il Consiglio Comunale per giovedì prossimo io metterei come primo punto del prossimo Consiglio Comunale questa discussione anche approvando oggi la volontà di riportare il prossimo Consiglio e di attivare tutte le procedure di tutela per i cittadini e per l'amministrazione comunale portare al prossimo consiglio la discussione sempre fiamma 2000, invitare la proprietà la fiamma 2000 e farci spiegare far spiegare ai cittadini, come diceva il consigliere Giordani, abbiamo una settimana di tempo per dare pubblicità alla cosa, perciò i cittadini saranno qua presenti ad ascoltare quello che la fiamma 2000 ha da proporre eh, o ha proposto all'amministrazione perché di fatto oltre queste carte di ministeri e roba del genere, il progetto vero e proprio non l'ha visto nessuno, di istituire, ma già secondo me istituita, tutto il Consiglio Comunale con i nostri eh, dirigenti e funzionari, sviscerare tutto il progetto Fiamma 2000, in modo che possiamo rispondere anche noi a quello che ci verrà proposto, e portare Quello, già è, è, è, quello è un'altra cosa quello se volete da oggi chi lo deve far rispettare ne ha fatta rispettare, andiamo a vederlo e, e finisce la storia. Ah, per correttezza no non, non era, era solo un motivo perché noi non, non, non sappiamo neanche se eh, solde plastica, solde ferro o d'acciaio io penso un po' questo racchiude tutto quello che hanno espresso gli altri la settimana prossima si porta un documento, un documento che dice col parere negativo da parte dell'amministrazione pronto, preparato che non ci... perché io ho un, du, un dubbio, lo dico, almeno rimane anche agli atti è un dubbio universale c'è una conferenza dei servizi che come giustamente dice Bardi, ognuno ha fatto il lavoro suo e non voglio mettere in dubbio il lavoro fatto dai ministeri dagli uffici e da tutti quanti poi c'è una volontà politica che è compito dell'amministrazione, che è compito del Consiglio Comunale, quella di dire il territorio di che morte deve morire, il territorio di che vocazione è, se è eh, industriale, se è turistico, e questa è una volontà, che una volontà che deve esprimere il Consiglio Comunale e non è una funzione che hanno né i dirigenti né i funzionari. Perciò i dirigenti e i funzionari svolgono il loro lavoro da regolamento e da leggi l'amministratore, che è quello eletto dal popolo, svolge un lavoro diverso che è di indirizzo e di controllo perciò sull'indirizzo e il controllo che è la funzione del Consiglio Comunale io propongo poi, se i consiglieri vogliono, eh, propongo di redigere un atto per la prossima settimana all'ordine del giorno della prossima settimana che sia un po' più eh, completo di tutti i chiarimenti che questo Consiglio ha chiesto intanto di mandare un atto di sospensione, volontari di questo Consiglio, di sospensione perché sta valutando le, le, lo strumento attuato o, o comunque i progetti in essere questa era un po' io sono stato ne facciamo l'ufficio il Consiglio Comunale, la Commissione Ambiente no, non lo so, io ti... tutto il Consiglio Comunale mettiamoci in riunione e, e vediamo, perché parliamo di pezzi di carta giustamente che io ho avuto ieri, qualcuno l'ha avuto oggi a mezzogiorno e, e, e voglio dire e dare un indirizzo, questo però è un, è un mio pensiero eh? dare un indirizzo dove l'indirizzo penso che concorde da tutti, no? che è quello che non si vuole sul territorio un'azienda un'azienda di, quest, di questa entità, punto, perciò siamo d'accordo. Oggi per Comunque, un lavoro che io ripeto ancora, grazie al vice sindaco, sindaco Cantore che ci ha illustrato quello che ha trovato una conferenza di servizio. Perché se un assessore non, non ci diceva quello che, che, che succedeva, noi non sappiamo di quello, quello che era avvenuto. Questo va detto, ragazzi: eh? noi non lo sappiamo. Allora, sulla base di questo, una proposta: io manderò una lettera come presidente del Consiglio, sia il tutto il Consiglio Comunale. Eh, concorde alla eh, responsabile della, eh, della conferenza dei servizi dove eh, esprimo quello che è la volontà del Consiglio Comunale e rimandiamo la decisione attuativa del Consiglio Comunale a giovedì prossimo Questo in modo che tutti noi possiamo avere una forma di chiarezza all'interno dell'amministrazione si può convocare la società per farci spiegare e, digli, e chiedergli, e chiedergli se, se, come giustamente ha detto il consigliere Franco, ci devono fare delle opere? cioè prima di parlare tutto fateci le opere, poi la voi lì da parlare. Questo è un po' la, la, la, la, la penso di aver racchiuso la volontà di tutti quanti, se questo può essere, mettiamo in votazione questa cosa con le, le riportiamo il punto giovedì prossimo con un atto deliberativo consiglio volante una facoltà c'è da tenere presente che il primo ad essere presente deve essere il sindaco perché allora, su quelle, quelle fossa dell'incastro dove passa il tubo mi sembra di ricordare che a destra il sindaco più volte ci ha, pro ha proposto un bacino per le piccole imbarcazioni sulla destra quindi se ci passa il tubo non passano le imbarcazioni quindi stassi attento a quello che dice pure perché se va a proporre con l'edilizia contrattata di fare un bacino dove c'è il canale con il tubo che non possiamo spostare quel bacino non si potrà mai realizzare quindi è bene che il sindaco, caro Presidente sia presente su queste discussioni Grazie al Consigliere Volante il Consigliere Vodovici nella facoltà Sì, io credo che io sono d'accordo per mettere a votazione quello che votiamo qui oggi e pregherei tutti i consiglieri di essere presenti specialmente i più battaglieri, Montesi e Marcucci no? e dare un voto eh, diciamo così, negativo a quello che è questa proposta poi riportare a me queste minestre riscaldate poi vediamo, ci prendiamo, facciamo non è che vanno bene questa è emersa una volontà di una situazione che nessuno ne ha conoscenza che nessuno la vuole, che nessuno vuole ancora stare a sindacare lì quanto è i metri cubi, 100, 300 a barca che si ferma, che i cosi che scarolano, basta quindi deve emergere una, una volontà di io cioè, voglio dire, di voto contrario a quello che è l'opera punto, poi il sindaco c'è non c'è, è perché se vede qui attributi ci danno più le donne oggi che tanti uomini, ecco perché la donna va No, perché eh, il sindaco se nasconde va lei perché voglio dire no? va alla fine con questi capannelli qua grazie grazie al consigliere Ludovici sono interventi consigliere Attarelli chiedo se è possibile 5 minuti di sospensione Ma 4 ore di sospensione 5 eh, sì. minuti in allora rispondo il consiglio comunale per 5 minuti riprende il consiglio comunale no scusate 10 minuti alle 19 meno un quarto sì. prego il segretario comunale di procedere all'appello di Fiori Assente Giordani Massimiliano Presente Piotti Riccardo Giacomangeli Di Mauro Presente Marcucci Franco Presente Franco Luca Presente Acquarelli Fabrizio Presente Corso Francesco Paolo Assente Montesi Alberto Presente Volante Policarpo, presente Quartuccio Alessandro, presente Abbate Antonino, presente Giordani Mauro, presente Ludovici Stefano, presente Rossi Giancarlo, assente Tantari Umberto, presente Cristina Capraro, presente Assente Assente, assente. assente. 3 assenti 14 presenti allora questo è il numero legale riapro la seduta di consiglio comunale eh, do la parola al capogruppo dell'UDC eh, consigliere volante ne ha facoltà per la proposta Beh, grazie Presidente allora, eh, in riferimento a tutta questa vicenda eh, credo che sia opportuno fare un attimo di riflessione e non possiamo prendere nessuna decisione immediata in riferimento a questa situazione quindi io propongo di eh, sospendere questa deliberazione di fare una, eh, le, il nostro parere veramente è contrario all'ampliamento e quindi eh, propongo di risottoporlo all'esame del Consiglio Comunale del prossimo Consiglio Comunale di eh, prodigarci tutti quanti per quanto riguarda eh, le osservazioni di riferimento al al, al, al, al piano eh, ambientale e paesaggistico e sulla sicurezza dell'opera dell quindi eh, caro Presidente eh, per il prossimo Consiglio Comunale proporre una deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale che esprima eh, parere e eh, la volontà eh, negativa rispetto all'ampliamento di quest'opera e che comunque si faccia luce in riferimento alla eh, programmazione e alla convenzione precedentemente in essere. Grazie. Grazie. Grazie il... Consigliere Volante, allora io propongo di mettere a votazione quest, questa, la, la dichiarazione fatta dal Consigliere Volante, la volontà di portare il prossimo Consiglio Comunale la discussione già con, come è stato ribadito da tutti, la volontà di non eh, negativa sul l'ampliamento della, della struttura comunque con delle motivazioni scritte e studiate per eh, l'amministrazione perciò di portare un atto per giovedì prossimo per giovedì prossimo all'ordine del giorno dove si esprima la volontà del Consiglio già espressa oggi e votata e con un atto deliberativo che verrà votato in Consiglio giovedì nomino eh, scrutatori Scusa Presidente, sì. in quella deliberazione che comunque vengano rispettate anche la Convenzione precedente, tutti gli adempimenti della società eh, presi in essere dal tempo, quindi rispetto di quella Convenzione. Allora, e questo no. Presidente, per, per chiarezza, non è che il Consiglio Comunale ce l'ha con l'azienda la, no, la, il consiglio comunale ha grosse e forti preoccupazioni in riferimento a questa eh, situazione di ampliamento che comunque va, andrà a, a, a cozzare contro un impatto ambientale costruoso grazie al consigliere Volante, comunque eh, come ha fatto notare prima il consigliere Franco, se ci sono atti deliberativi già approvati dall'amministrazione e non rispettati vero che non sono rispettati dall'azienda, ma è vero pure che non sono stati fatti rispettare dalle persone proposte dall'amministrazione per farli rispettare, perciò eh, si faccia carico chi è di riferimento a valutare questa cosa e sottoporla all'attenzione eh, degli organi dovuti, che poi non, non, non magistrato o quello genere, ma anche gli organi interni del comune, i dirigenti e che altro. Perciò la proposta così come richiesta dal consigliere volante eh, per le, lo studio delle, di una proposta che venga fatta a giovedì prossimo, eh, dicevo, nomino scrutatori eh, Quartuccio, Iotti e Ludovici. E Ludovici, attendiamo un attimo il consigliere. allora Iotti, Ludovici Ludovici e Quartuccio e Quartuccio, e Quartuccio. E Quartuccio. capito com come? come è indicata da, da come da come da come è da come sì, come, come dal capogruppo dal capogruppo del eh, capogruppo dell'Udc no no no no, è ok, allora allora, mettiamo a votazione scrutatori chi è favorevole all'approvazione del punto così come dichiarato dal capogruppo C volante Scrutatori 14 favorevoli unanime tutto il consiglio comunale perciò non ci sono né contrari e né astenuti. il punto viene approvato allora eh, questo punto viene messo, riportato giovedì prossimo al prossimo consiglio comunale, la comunicazione già che verrà convocato per l'ora 14.30 di giovedì prossimo e, sì, il consigliere una puntualizzazione fuori luogo io faccio delle richieste che lei gentilmente eh, manda per gli uffici e puntualmente non mi vengono date risposte eh, allora, sono passati i tempi tecnici eh. non mi fate operare con la normativa vigente perché poi certo, eh, loro. ho risposto già una lettera che chiedo al nucleo di valutazione e al segretario comunale di non liquidare ai dirigenti e ai funzionari le sue ammite finché non ci rispondono. così sì se, se capiscono io pensavo bella. che li cacciasse forse no, era no. ma non so non è nel mio titolo né nel mio grazie visto che è nel loro dovere rispondere no. a un consigliere Faccio comunale tale, grazie grazie che so, sono scaduti dei tempi, tempi del... te lo conosco grazie allora grazie a tutti il consiglio comunale è chiuso buona serata e grazie